Allora, riprendiamo eh, il nostro discorso sui cammini minimi eh, per avere un flash sul principio di funzionamento degli algoritmi e poi vedere direttamente cioè, l'applicazione degli stessi sul nostro esercizio ad esempio, della metropolitana. Eh, ricordiamoci questa figura che riassume il punto d'arrivo codifichiamo all'interno di queste due tabelle che sono la tabella dei predecessori P e la tabella delle distanze che vi chiamata delta o dei pesi, eh, tutte, in queste due tabelle stiamo riassumendo tutti i cammini minimi partendo da un determinato vertice sorgente che in questo caso è S e me ne accorgo perché non ha nessun predecessore. Quindi questo codifica l'albero dei cammini minimi, questo l'abbiamo già visto la volta scorsa, dove, con cammino, chiaramente entra una sequenza di archi consecutivi e la minimizzazione avviene sulla somma dei pesi degli archi incontrati, ok? Ma qui eh, sono cose che avevamo già detto, e ehm, per capire come funzionano gli algoritmi, no, si sfrutta questa proprietà, l'abbiamo già accennata la volta scorsa, del fatto che eh, se io sono sopra al cammino minimo che collega una determinata sorgente a un determinato punto di destinazione, allora, preso un qualunque nodo del cammino minimo, il nodo che lo precede non dipende dalla destinazione finale. Cioè il fatto che io, eh, per arrivare il modo più furbo, per arrivare a X, sia passare da U, non dipende dal fatto che la mia destinazione finale sia y, sia v o sia altra. Okay? Perché comunque il modo più furbo per arrivare a x è univoco. E quindi qualunque percorso che nel suo percorso ottimo contenga x, ovviamente per arrivare a x lo farà nel modo più furbo possibile. Poi possiamo chiederci se dobbiamo passare da x o no, se ci conviene passare da x o no per arrivare a y o a v. È un'altra domanda. Ma se nel percorso minimo devo passare da X, il modo migliore di arrivarci è sempre lo stesso. È il percorso più breve per arrivare a X. Okay? Questa è, una, è la proprietà che ci permette di condensare in unico albero tutti i percorsi, di definire in modo univoco quindi il peso di ciascun vertice, cioè la distanza dalla sorgente, perché è il minimo assoluto e quel minimo lì vale qualunque sia il percorso finale, eh, di cui questo vertice fa parte. E quindi eh, di fatto ciò che interessa nel punto d'arrivo no, era quello che ha chiamato il grafo dei cammini minimi, o il grafo dei predecessori, o eh, l'albero no, dei cammini, che senza, nel, nostro, nel nostro esempio l'abbiamo visto, aveva una forma particolarmente estremizzita, cioè questa. Eh, ci eravamo poi fermati su, su problematiche legate ai, ai, agli archi negativi o ai cicli negativi, ma adesso riprendiamo invece il caso normale, quindi non archi negativi o altro eh, e cerchiamo di capire come possono funzionare, funzionare gli algoritmi di calcolo dei cammini minimi. Allora eh, a noi potrebbe venire in mente Ah, vabbè. devo una sorgente ho una destinazione, metto in piedi un algoritmo ricorsivo che provi tutti i possibili cammini fino a quando non trova eh, quello che arriva alla destinazione e poi continuo a cercarne altri ogni volta calcolando eh, tipo, la somma dei pesi, eccetera, eccetera no? e lo posso fare, però avrebbe una complessità decisamente elevata, no? perché tutti i cammini possibili sono di nuovo nell'ordine di una permutazione dei vertici no? quindi siamo, tendiamo a essere esponenziale o fattoriale nel numero di vertici. Per fortuna, per questo problema specifico, esistono delle soluzioni molto più semplici, no? che sfruttano le proprietà matematiche, in qualche modo, del grafo. No? Ad esempio, eh, qui siamo sempre collegati allo stesso principio di prima. Se io ho un cammino da V1 a VK, che è un cammino minimo dal vertice 1 al vertice K, quindi supponiamo già riconoscerlo, che qualcuno ci dica quello è il cammino minimo, allora, presi comunque due punti intermedi, I e J, che siano completi tra 1 e K, quindi io prendo un cammino lungo, qualcuno mi dice questo è un cammino minimo, ok, ne taglio un pezzettino intermedio, da, I, da V con I a V con J, di un certo numero di passaggi, ecco, questo... Questa conseguenza, questo teoremino, ci dice che eh, quello che abbiamo trovato, cioè un segmento del cammino minimo tra 1 e k, è anche un cammino minimo tra i e j. Quindi, se io conosco un cammino minimo, ovunque lo tagli, se passa da quei due punti, il problema è solo quello, che deve passare dai punti che mi interessano, allora è anche un cammino minimo tra questi due. Quindi queste cose qua ci... Eh, ci, ci aiutano a costruire un metodo diciamo così, che trovi la soluzione un metodo costruttivo possiamo decomporre un cammino minimo in qualunque pezzo e ciascuna sua parte sarà a sua volta un cammino minimo bene, allora decomponiamolo in un modo particolare prendo un cammino supponendo che sia sempre un cammino minimo e lo, lo spezzo nella parte iniziale e nell'ultimo arco il cammino magari a 10 passi, 12 passi, io prendo i primi 11 e il dodicesimo, l'ultimo arco. Okay? Vale il teorema di prima, che dice: qualunque frammento tu prenda eh, continua a essere un cammino minimo. Allora, eh, se io calcolo il peso per andare da S a V è uguale al peso per andare da S a U più il peso dell'ultimo arco, uv, supponendo che u sia il penultimo, no? uv è l'ultimo arco, quindi v è la destinazione e u è il penultimo nodo. Ma poiché vale il teorema di prima, il costo per andare da su è il costo minimo per andare da su, cioè il costo che nel percorso minimo da sv, SV delta ricordiamoci che è il um, il peso, la distanza minima, la soluzione è già dei cammini minimi. Quindi il peso del cammino minimo tra SV, se ho trovato il cammino minimo, è il peso, la somma degli archi tra SV più la somma dell'ultimo arco. Ma la somma degli archi tra SV, visto che questo è uno spezzone di un cammino minimo più grande, è a sua volta un cammino minimo. Questo ci diceva il teorema un attimo fa. E quindi posso dire che la somma degli archi tra S e U e il vertice precedente è a sua volta delta, cioè il minimo possibile. Quindi questo ci dà di fatto una regola di articolazione che dice, ok, se io devo andare da S a V, avrò tanti, con, mi concentro sull'ultimo arco, e mi chiedo, per arrivare a V, ho tanti archi entranti che arrivano a V, i vari U possibili. Ciascuno avrà un suo peso W. Quale devo prendere? Eh, devo prendere quello che rende vera questa uguaglianza, perché questa uguaglianza è quella che mi dà il costo minimo per il delta. È vero che è un'uguaglianza che non posso verificare subito perché i delta non li so, sono la mia incognita e la tabellina dei delta. Però in questo modo posso avere un meccanismo iterativo. E mi permette di avvicinarmi sempre più alla soluzione. Per cui, se questo U, qui siamo partiti dall'ipotesi, conosco il cammino minimo. Quindi U fa parte del cammino minimo. Ma se io non sapessi qual è il cammino minimo, e prendo un qualunque U' che sia un predecessore di V, eh, allora vorrei dire che questa uguaglianza funziona come disuguaglianza. Cioè, se U', U può essere... O per fortuna, ho scelto proprio quello che giace sul cammino minimo, allora questo vale con l'uguale di prima. Se invece ho scelto un U' cioè un predecessore di V, cioè il penultimo vertice del percorso, che non, sia, non faccia parte del cammino minimo, e io non lo posso sapere, vuol dire che il suo cammino sarà più lungo. Vuol dire che il cammino eh, che ho fatto, Andando da S a U' nel modo migliore possibile, più U'V, che era l'ultimo arco, sarà maggiore del meglio che avrei potuto fare per andare da S a V. Cioè sono andato da S a V passando dal vertice sbagliato, in certo senso, da U' anziché da U. Ok? Quindi questo è uguale se sono sul cammino minimo e maggiore se non sono sul cammino minimo. È ovvio che per poterlo dire però trovare l'U' che renda questo uguale e eh, dovrei eh, conoscere il cammino minimo fino a un grado prima. Cioè questa mi dà, questa equazione mi dice guarda che se tu conoscessi tutti i cammini minimi da S ai predecessori di V, allora ti basta provare tutti tutti i predecessori di V, calcolare questa formula cammino minimo fino a U' più l'ultimo arco e il valore minimo che trovi è garantito che sia il cammino minimo tra S e V. Quindi se so trovare il cammino minimo fino a un predecessore, so anche trovare il cammino minimo totale. Quindi mi sono già tolto l'ultimo pezzo. E così via, a questo punto potrei iterare. No? Quindi ho un'iterazione che che cerca, parte, diciamo così, se io scelgo a caso un U' l'equazione mi verrà col maggiore. Se ne provo altri, man mano che ne provo altri, questa equazione magari migliora, cioè diventa sempre più piccola, sempre più vicina all'uguaglianza, e se itero a sufficienza, in modo sistematico, questi tentativi, riuscirò a mettere a posto tutti i possibili predecessori. E la cosa carina è che quando metto a posto un predecessore, vale per lui e vale anche per tutti i percorsi che da lì passano e vanno verso destinazioni finali diverse. Quindi questo si basa, quindi questo, ragionare su questa formula eh, è la base essenzialmente su cui eh, si costruiscono tutti gli algoritmi basati su la uh, relaxation, rilassamento no, di un arco. Um, L'idea qual è? che ogni volta, cioè qui è semplicemente una cosa di, di, di, di um, terminologia, visto che scriviamo del pseudocodice, usiamo D anziché Delta per rappresentare le distanze e i predecessori, quindi quello che facevamo prima. L'idea del rilassamento è, gli algoritmi basati sul rilassamento fanno questo lavoro, eh, aggiorno il predecessore, cioè, ipotizzo dei predecessori, non so quale sia. E poi via via faccio tentativi di aggiorno se eh, scopro un predecessore migliore dal punto di vista della formula precedente. Precessore sarà migliore o peggiore a seconda del peso che ci metto ad arrivare fino a lui. Il peso ovviamente anche esso non sarà noto all'inizio e verrà migliorato iterativamente. Quindi io parto, in un certo senso, con una serie di ipotesi dicendo, boh, questi sono dei percorsi ogni volta che osservo un ramo di quel percorso mi chiedo questo lui tu sei il migliore che potresti essere date le informazioni che ho se sì non ti tocco se no ti sostituisco e questo però lo ripeto più volte perché l'informazione sul fatto che lui sia il migliore si basa sul fatto che io ipotizzo che il percorso fino al grado precedente fosse ipoteticamente quello migliore se poi scopro che non è quello migliore allora devo rivalutare anche quello che sta a valle eh? Adesso a parole è più complicato da dire che non eh, a, a codice. Quindi noi partiamo con un grafo e diciamo, io all'inizio non so niente, che per ogni vertice il predecessore non c'è, non è noto, e la distanza ipoteticamente inizialmente è infinita, cioè ogni vertice non so neppure se sia raggiungibile. Tranne uno che è il nodo sorgente, allora il nodo sorgente non ha processore, ma la distanza per aggiungerlo ovviamente è zero, perché sono già lì. Ok, da, da, da questo momento in avanti con, condenso il ragionamento che abbiamo fatto finora in questa funzioncina, che dice guarda, considera tre vertici, qualsiasi. Noi ragioniamo col fatto che U, V e W siano uno il vertice di partenza, il vertice di arrivo, e il vertice di intermedio. Però la regola vale sempre. E dice, vai a vedere il peso noto finora di V. E confrontano col peso noto finora di U più l'arco, il peso dell'arco che collega U a V. Ovviamente questo ha senso se U e V sono collegati da un arco. Quindi, prendo un arco a, qua, a qualunque, uv, e mi chiedo, ma guarda che il peso che io conosco, la distanza minima, ipotetica, nota finora, per arrivare a v, è maggiore della distanza nota finora per arrivare a u più il peso dell'arco? Se sì, cosa vuol dire? Vuol dire che io conoscevo una strada per arrivare a v, ma ne ho trovato una migliore, perché questa quest equazione mi dice che posso passare da U, poi attraversare quest'arco e complessivamente un peso minore del peso che avevo prima, che avevo scoperto già prima per arrivare a V. Allora mi dico, bene, allora mi ricordo che per arrivare a V c'è questo modo più furbo e il modo più furbo è passare da U il predecessore di V sarà U a questo punto. Ok? All'inizio, sul grafo iniziale, tutte queste distanze sono tutte infinite, però la prima volta l'unica distanza che, che è nota è quella della sorgente, e quindi lui comincia a ipotizzare le, delle distanze dalla radice, dalla sorgente, ai suoi adiacenti, perché sono gli unici per i quali 0 più il peso dell'arco è minore di infinito. Allora comincia a dire, guarda, tutti i suoi adiacenti ci arrivo dalla sorgente, che poi non è detto che sia la, la, la soluzione definitiva, è la soluzione è minore, fi, migliore finora, perché io potrei avere la sorgente, due adiacenti e non convenga e, e possa convenire per arrivare all'adiacente di sotto passare dall'altro qui non ci interessa il numero di archi, ci interessa la somma dei pesi, no? ma questo lo scoprirò dopo, cercando di rilassare se esiste quell'arco intermedio. Quindi graficamente stiamo facendo una cosa di questo genere. Io sapevo in qualche modo da U a V conoscevo un percorso con peso 9, scritto qua, V ha peso 9 vorrà dire che conosco anche che U ha peso 5 quindi vorrà dire che esiste un percorso che collega U a V che non so dove passi che ha peso 4 io in realtà quest questo, questo 4 qua non lo conosco no? non lo sto considerando in questo momento, io so solo che per arrivare a V sapevo che ci voleva 9 un costo pari a 9 Qualcuno mi ha detto, guarda un po' quest'arco, UV che ha peso 2, questo parte da U e U in qualche modo sai, sai, sai, già conosci già un modo per raggiungerlo con costo 5. Quindi 5 più 2 fa 7, e quindi non so prima come facessi a raggiungere V con 9, ma adesso so che ho trovato un modo migliore. Raggiungo U con 5 e poi come far a raggiungere lo chiederò a U, e ehm, poi sommo 2 per arrivare a v con costo 7. Quindi la soluzione migliore a questo punto è questa. Quindi il peso di v diminuisce, qui ogni volta che faccio un rilassamento di un arco ho qualche peso che diminuisce, qualche costo che diminuisce. Allora se i, se i pesi sono positivi e partono da più infinito e ogni volta non possono far che diminuire, il problema via via si avvicinerà alla soluzione. La soluzione la troverò quando nessun arco sarà più in grado di migliorare nulla. Ad esempio mi troverò in condizioni di questo genere in cui io conoscevo un percorso di peso 6 che arrivasse a V e quindi questo 5 più 2 non me ne faccio nulla. E quindi non cambio niente e quindi quest'arco qua non farà parte del cammino minimo. Quindi arriverà a un certo punto in cui questo 6 rimane 6. Però, se ci pensiamo, quando sono passato da 9 a 7, ho risolto, ho migliorato la posizione di, B, di V, e poi che però sappiamo qui dalla slide dopo che ci sarà ancora un altro percorso che costa meno, questo qui. Avendo cambiato V, in realtà dovrei rivalutare tutte le scelte che ho fatto prima sui successori di B. Perché sui successori di B, qua, avevo fatto, dopo qua sotto, avevo fatto dei ragionamenti che tenevano conto di questo 9, valutato le disuguaglianze che tenevano conto del 9. Adesso questo 9, e quindi queste disuguaglianze potevano essere vere o false, adesso questo 9 è diventato 7, quindi devo andare a rivedere se riesco a migliorare ancora di più. Perché magari prima avevo considerato che l'arco da V a X non mi serviva perché 9 più era troppo grande. Ma lo stesso arco con 7 più magari diventa competitivo rispetto a un percorso che già conoscevo. Quindi non mi basta considerarli una volta gli archi. Devo considerarli e riconsiderarli più volte fino a quando tutto si stabilizza. Um, vabbè, questa è la stessa equazione che dice... Che dopo l'operazione di rilassamento, il rilassamento può cambiare o non cambiare il grafo a seconda che abbiamo trovato la condizione più conveniente, ovviamente il peso di ogni vertice sarà minore o uguale, vale questa stessa eh, equazione, con col minore o con l'uguale. Vale quando vale con l'uguale, eh, ho finito, ho trovato, quando è che vale con l'uguale? Quando non c'è più nessun tentativo che abbia, di miglioramento che abbia successo. Allora, se nessun, visto che il grafo è finito, se nessun tentativo quindi nessun arco può essere a sua volta rilassato allora quelli, i valori che ho trovato sono il minimo ehm, e va bene adesso qui va avanti per passettini ma questa è l'operazione di base ciò che non abbiamo ancora detto è ok va bene mi hai forse convinto che tu parti da un grafo trovi un arco e riesci a rilassare quell'arco, ti sei avvicinato un pochino alla soluzione dei cammini minimi. Però dobbiamo avere una strategia per eh, rilassare questi archi. Cosa faccio? Lì passo tutti dal primo all'ultimo. e poi Una strategia molto banale potrebbe essere questa. Io prendo tutti gli archi del grafo e provo a chiamare questa funzione di rilassamento. Poi rifaccio il secondo giro, una seconda iterazione di nuovo da capo. Poi una terza iterazione di nuovo da capo. A ogni giro farò qualcosa. Un arco qua, un arco là, lo sistema. E a un certo punto ci sarà un'iterazione completa in cui non troverò più nulla da fare. Allora a quel punto mi fermo. Questo non è il modo più efficiente, eh, perché rischia di considerare lo stessi archi non più rilassabili più volte. Quindi ci sono vari algoritmi che scelgono in modo, che si basano sempre su questo concetto di base, di rilassamento, ma cercano di essere un pochino più furbi nello nel visitare gli archi e provare queste operazioni di rilassamento Uh, e quindi variano soprattutto sulla base dell'ordine delle operazioni che compiono um, vi faccio solo un flash di ad esempio non, non entro nel dettaglio di questo entriamo entro nel dettaglio di quello di Dijkstra dopo questo è un algoritmo molto stupido che fa essenzialmente quel che dicevamo un triplo loop c'è il rilassamento che prendeva tre vertici e provava a vedere no, se si potevano rilassare. Eh, questo fa esattamente la stessa cosa. Prendo tutte le possibili triplette di vertici, partenza, arrivo e predecessore, e provo a vedere se vale questa, questa relazione. Se sì, sostituisco il predecessore e sostituisco la distanza. Qui c'è un doppio indice UV, anziché un indice solo, perché questo sta cercando di considerare contemporaneamente tutte le possibili sorgenti. No? È un pochino più complesso che ci dà tutte le tutti i percorsi minimi da parte di tutte le sorgenti, quindi di fatto ha tante volte questo vettore replicato per ogni sorgente. Quindi ci sono algoritmi di questo genere, la cui complessità è chiaramente via al cubo, che va avanti fino alla fine, fino a quando non esaurisce tutte le possibili prove. Quando ha finito le, tutte le possibili prove eh, ha, ha trovato i cammini minimi. Via al cubo può sembrare tanto, ma è sempre meglio che farci l'algoritmo ricorsivo che avrebbe una complessità esponenziale non entro nei dettagli di come funziona questo algoritmo mentre invece magari spendiamo qualche parola in più rispetto all'algoritmo di Dijkstra che è quello un pochino più gettonato, un pochino più famoso è un algoritmo fatto da questo signore quando era un pochino più giovane che è uno dei, dei, dei fondatori di, di, di, di molti degli algoritmi di base che, ehm, che usiamo ancora oggi risolvere il problema single source, quindi più facile da capire, più vicino ai ragionamenti che abbiamo fatto finora, ho una sorgente unica, ho un punto di partenza unico e voglio trovare tutti i cammini minimi. Eh, allora il passo chiave è questo. Adesso questo è l'algoritmo scritto in pseudocodice, con una simbologia leggermente diversa, ma alla fine sono sempre le stesse cose. Il vettore delle distanze E di ogni vertice ovviamente devo conoscere qual è la distanza con cui lo raggiungo. La chiave è qua: a ogni interazione, lui si chiede, questo ciclo do. Ho una coda che contiene tutti i vertici possibili di destinazione. L'algoritmo di Destra pensa io cerco di non considerare un certo vertice più di una volta e quindi cerco di considerarlo solo quando sono sicuro che ciò che farò sarà definitivo. Quindi non li visita in ordine alfabetico, in ordine di inserimento, ma dice tu vertice aspetta un attimo ti guarderò dopo perché prima ne ho degli altri più certi, più sicuri, in un certo senso. E quindi lui ordina i vertici in una coda che tiene conto delle distanze note dal, dalla, dalla sorgente e ogni volta estrae da questa coda il vertice più vicino alla sorgente. Lo considera visitato, questo è essere insieme dei visitati, e considera tutti gli archi uscenti da questo. Quindi il primo passo è facile, l'unico nodo, nodo che ha la distanza minima della sorgente è la sorgente stessa. Quindi prendo la sorgente, prendo tutti i suoi vicini, considero tutti i suoi vicini e applico il rilassamento ai vicini. Ovviamente i vicini avranno una distanza che finora è infinita e quindi li ridefinisco tutti dicendo che ogni nodo vicino alla sorgente, ogni adiacente alla sorgente, è raggiungibile dalla sorgente stessa. Il primo passo. Al secondo passo, torno su e mi chiedo, qual è tra i nodi adiacenti alla sorgente, cioè quelli che mi sono rimasti e di cui ho già una distanza che non sia infinita, quello più vicino? Cioè se io ho due adiacenti che hanno peso 2 e peso 5, Lui può tentare di passare dal 2 per arrivare al 5, ma non è furbo tentare di passare dal 5 per arrivare al 2. Quindi lui cerca di migliorare dicendo il 2, tra quelli che conosco è il peso minimo. Non ci sarà nulla di meglio. Allora se c'è qualcosa da migliorare passa da qua. Magari non c'è nulla da migliorare che passa da qua, ma se c'è partiamo da qui. Quello che dicevamo prima, il vertice è passato da 9 a 7, quindi devo rivalutare tutte le scelte che ho fatto sulla base del valore vecchio. Ecco, cerca di non fare questo, questo ragionamento, e cerca di dire io ti considero vertice, considero i tuoi adiacenti, i tuoi successori, solamente quando tu hai già raggiunto il minimo che potresti raggiungere. Questo funziona ovviamente se non abbiamo pesi negativi. Se mi mettete un peso negativo dentro d'Aistra, succede il macello, tira fuori le schifezze perché lui dice l'adiacente migliore è quello, peso 2, ok. Adesso andiamo a vedere gli adiacenti di questo 2. Tanti non sono ancora raggiungibili, peso infinito, e quindi ipotizzo che questo sia il passaggio migliore, e poi magari alcuni sono già noti, tipo il 5 di prima, allora devo andare a vedere se 2 più il peso dell'arco è maggiore o minore di 5, se fosse minore di 5, allora quel nodo di 5 dirò non è più collegato alla radice, ma è collegato al 2, e così via. Quando ho fatto questa operazione, il nodo che aveva peso 2 lo tolgo, non mi serve più, perché tanto i suoi successori li ho già considerati tutti, e mi chiedo, tra tutti i nodi che ho già conosco, che a questo punto sono gli adiacenti alla radice più gli adiacenti al 2, qual è quello che ha peso minore, distanza minore dalla, dalla sorgente? Quello lì sono sicuro che non cambierà più. E vado avanti, in questo modo. Quindi, lui spende, dai, un pochino di tempo in più perché calcolare il minimo non è una cosa che ti viene gratis, ha un costo che può essere o di n se scandisco la lista o, o di log n se uso una cosa prioritaria con degli alberi all'interno, un pochino più efficiente come struttura dati, un i per esempio, eh, ma non ci interessano i dettagli, però può avere un costo eh, o, o di log n. Quindi a differenza dell'algoritmo di prima che faceva dei nei dati e non spendeva nulla per ragionare, dicevo, faccio tante prove e prima o poi il risultato arriva, lui si ferma un attimo, ragiona, scelgo questo. Quindi spende un po' di tempo ma complessivamente ogni nodo verrà pescato una volta sola. Quindi qualunque operazione io faccia dopo, so che la farò una volta sola per nodo, quindi la complessità a occhio mi viene da dire L'operazione più costosa qua è il calcolo del minimo perché tutte le altre sono operazioni con costo unitario, quindi questo ciclo, questo do a costo log di n viene eseguito n volte perché faccio proprio attenzione a non eseguirlo più di una volta per ogni vertice. Quindi il numero massimo di iterazioni che farò sarà esattamente il numero di vertici. Quindi arrivo un O di n log n, cioè v log v, dove è il numero di vertici. Eh, Vediamolo all'opera. Partiamo da questo grafo. Sorgente A, voglio calcolare i cammini minimi. Inizialmente tutte le destinazioni hanno peso infinito. Considero i vicini, allora, qual è il vertice con peso minimo? A l'unico che ha 0. Considero gli adiacenti ad A, quali sono? B e C. 0 più 10 è minore di infinito? Sì, allora rilasso a B. 0 più 3 è minore di infinito? Sì, allora rilasso a C e quindi a B e C avrò peso questa, rispettivamente 10 e 3. Ho finito A, non mi servirà mai più. A questo punto, tra questi vertici, 10 e 3 infinito e infinito, quale, da quale parto? Parto da C. E I suoi adiacenti quali saranno? Saranno B, D, E. Allora, B, D, E, B, E ha peso 10, 3 più 4 fa 7 e quindi B si può cambiare, anzi deve cambiare, perché ho trovato il modo di rilassare questo, questo peso, da 10 diventerà 7. E a questo punto dico meno male che non sono partito da B, perché avrei fatto dei ragionamenti partendo da 10 che hanno da buttare via. Poi questi due sono più facili perché ovviamente sono... Eh, hanno infinito quindi c'è sicuramente da guadagnare quindi il grafo si trasforma così ho rilassato B e ho scoperto che D ed E hanno peso 11,5 adesso da dove parto? parto da E anche se B è più vicino alla radice ha ancora un peso troppo alto e invece casualmente E ha un peso più basso quindi conviene ragionare sugli adiacenti di E gli acenti di E quali sono? Beh, in questo caso c'è solo D, perché è un grafo orientato da E a D. Allora, io conosco 5 più 9 fa 14, D vale già 11, quindi non faccio nulla. Considerando E, non modifico il grafo, non modifico i pesi. A questo punto, chi pesa meno è, è finalmente D, scusate, B come Bologna, che ha peso 7, considero i suoi adiacenti. Allora, questo arco qua, 7 più 1, non lo devo considerare. Vabbè, Se vogliamo lo guardo, ma mi accorgo che 7 più 1 è maggiore di 3. Tanto C è un, arco che ho, è un vertice che ho già preso. L'ho già estratto, l'ho già considerato, non lo tocco più. Non capiterà mai che ho bisogno di toccarlo. Devo solamente più considerare gli archi che vanno verso vertici gialli, non ancora presi. Quindi 7 più 2 fa 9, è migliore di 11. Sì. 7 più 1 fa 8, quindi, ma lo sapevamo già. Rimane solamente D, che non, ha, non, non essendoci più archi, più vertici gialli, di sicuro tutti i suoi archi uscenti non porteranno a nulla di nuovo. E quindi i pesi minimi sono, le distanze minime sono 7 per B, 3 per C, 9 per D e 5 per E. tra l'altro dal punto di vista algoritmico è molto comodo il fatto che io calcoli le distanze minime e non debba tener conto dei predecessori cioè, per chi deve implementare questo algoritmo è più semplice poi in realtà dal punto di vista pratico i predecessori me li salvo lo stesso perché non serve a niente che io mi dica guarda il cammino minimo è lungo 260 km ok da dove passo? Eh, non, lo, non, non lo so no? so solo quanto è lungo L'algoritmo calcola solo quanto è lungo. Ovviamente dentro l'elaborazione non mi costa niente tenere traccia degli archi che ho usato, no? però la conoscenza degli archi che ho usato non serve all'algoritmo. L'algoritmo di Astra in questo caso. No? Quindi lo rende ancora più snello. Semplicemente un'informazione che servirà poi a posteriori. Ehm, e quindi la complessità di questo signore come dicevamo prima come abbiamo già osservato prima è dell'ordine di v log v a meno che chiaramente il numero di archi il grafo sia così denso che il numero di archi diventa dominante quindi diventa dell'ordine di v quadro eh, chiaramente dovendo scandire tutti gli archi però questo fattore diventa dominante solo su grafi estremamente densi ok? quindi questi sono ehm, qualche ragionamento per capire come funzionano questi algoritmi siamo stati fortunati perché abbiamo trovato un problema con le cammini minimi che a prima vista con un metodo brutale, forza brutta, ricorsivo ci avrebbe dato una complessità molto alta ma c'è qualcuno che l'ha studiato e ha trovato una soluzione polinomiale, anche polinomiale bassa V log V per ogni vertice allora, ehm, se noi volessimo estendere l'esercizio della volta scorsa no? su cui avevamo calcolato semplicemente una visita del grafo e avevamo calcolato dei percorsi che avessero il numero minimo di archi però, ma non il, numero, non la distanza, non il tempo minimo di percorrenza, eh, proviamo a estenderlo eh, pensando di calcolare nella nostra rete metropolitana dei cammini effettivamente minimi e per far questo dobbiamo passare a un grafo pesato. Tutto questo ragionamento sui cammini-mini ha senso solamente se gli archi hanno peso diverso, perché se no una bella visita in ampiezza ci risolve il problema. Grafo pesato, e come, come lo definisco il peso? Beh, il, visto che è una rete di trasporti, in questo caso il peso sarà il tempo di percorrenza. Io ce l'ho il tempo di percorrenza nel mio grafo? No, però ho, oh, dove era il database qua sopra, La connessione tra due fermate non mi dice quanto tempo impiega, però mi dice qual è la linea che passa di lì e per ogni linea ho una velocità. Quindi a che velocità viaggiano le carrozze di quella linea media? Nel database vedete che le varie linee hanno velocità diverse. La velocità e la distanza. Lei o le fermate so dove sono perché ne ho le coordinate. Quindi mi posso calcolare, stimare ovviamente, il tempo di percorrenza tra due fermate, conoscendo la linea che le collega, la velocità di quella linea e le coordinate geografiche di queste due fermate, ipotizzando che la metropolitana sottoterra vada in linea retta quasi. È chiaramente un'approssimazione. E quindi farò in modo che questo mio grafo delle stazioni non abbia gli archi tutti indistinti, ma siano archi eh, pesati, con la stima del tempo di percorrenza. Allora a questo punto potrò proporre dei percorsi che siano migliori, non basano più sul numero minimo di, di stazioni, ma sul tempo stimato minimo. Ok? Allora, io questo lo sto. Eh, adesso sto lavorando in un branch che si chiama Soluzione Cammini Minimi, così per tenerlo separato dal branch che si chiamava, se non sbaglio, Soluzione in Aula con cui avevamo l'altro la settimana scorsa sui, sui percorsi, perché qua ovviamente dobbiamo. Ho fatto un branch separato perché dobbiamo cancellare roba, non è più modificare, il grafo è diverso, quindi non stiamo solamente aggiungendo funzionalità, ma lo stiamo un pochino rimaneggiando, allora ho, tenuto, ho preferito tenerlo separato. Allora, il punto di partenza è creiamo il grafo, creiamo un grafo che a questo punto non sarà più un grafo semplice orientato ma sarà un semplice orientato e pesato mm? penso che si chiami simple directed weighted edge weighted graph esiste simple directed weighted graph questo qua Quindi la classe è molto simile a quella precedente, un grafo semplice, orientato, ma in questo caso pesato. E devo ricordarmi anche che a questo punto gli archi di questo grafo non saranno default edge, ma saranno default weighted edge. In modo da poter associare un peso. sbagliano qualcosa, ok grafo come l'ho definito scusate default eh. eccolo qua weighted edge possiamo anche modificare il grafo Okay. ok, allora ho modificato un po' la definizione del grafo in modo da crearlo pesato e ovviamente con gli archi pesati io non toccherei la creazione del grafo precedente ce l'abbiamo già eh, dobbiamo però aggiungere non solamente gli archi ma il peso agli archi. Allora potrei andare a modificare la query qua sopra per farmi ritornare non solamente l'elenco delle fermate di destinazione ma anche i, i pesi co corrispondenti oppure dico vabbè qui aggiungo gli archi e dopo aggiungo il peso agli archi. In prima istanza, in prima battuta è chiaro che se è più efficiente se faccio tutto in un colpo solo però visto che ho già il codice che funziona in prima battuta non lo tocco magari implemento a parte il calcolo dei pesi e poi se vedo che ci sono i problemi di efficienza cerco di integrarli eventualmente non ottimizziamo mai troppo presto quindi aggiungi i pesi, i pesi agli archi perché non lo voglio fare? Ma perché in realtà non è così banale trovare la velocità, dati due vertici, perché immaginate di avere due fermate. Tra queste due fermate ci sono molte connessioni e queste connessioni possono essere di linee diverse, queste linee diverse possono avere velocità diverse e quindi per calcolare il tempo di connessione dovrei trovare la, qual è la linea più veloce, se sto cercando di minimizzare il tempo. Quindi dovrei fare una query che è effettivamente un pochino più complessa perché non basta solamente chiedermi sono connesse sì o no ma qual è la linea più veloce che ne collega quindi facciamo un, un, grado, un passo alla volta no? allora eh, se io voglio solo sapere a questo punto gli, i pesi degli archi perché gli archi già li ho calcolati come posso fare a livello di database? allora riprendiamoci il nostro ops, il nostro caro database, dove avevamo connessione fermata e linea, quindi la nostra informazione principale è sulle connessioni, che mi dice guarda io collego la 351 con la 244 e ti so anche dire con quale linea, quindi io prendo connessioni, posso fare un join con linea e da linea vado a pescare, da id linea vado a pescare la velocità. Quindi mi faccio una tabellina che abbia stazione di partenza, stazione di arrivo, velocità a fianco. Poi quale sia il numero della linea non mi interessa, mi interessa solamente la sua velocità. Quindi farei semplicemente un select eh, from connessione virgola linea condizione di join sia che ovviamente connessione.id linea sia uguale a linea uguale a linea punto, id linea e che campi mi interessano? mi interessano dalla connessione il punto di partenza la stazione di partenza la stazione di arrivo e dalla linea la velocità e se faccio questa cosa lui mi dice ok tra questa stazione e quest'altra stazione puoi arrivare con questa velocità tra questa e questa puoi arrivare con questa velocità eccetera eccetera però può capitare adesso qui non le ho in ordine ma può capitare che la stessa coppia di stazioni compaia più volte Proprio perché ci sono coppie di stazioni che sono. adesso qui a occhio non le vedo. che sono collegate da più linee tra di loro. Allora, in questo caso, se una determinata coppia di stazioni compare più volte, io dovrò calcolare il minimo tra le velocità corrispondenti. Giusto? Quindi. Raggruppo per stazioni di partenza-arrivo e della velocità calcolo il minimo. Quindi nel caso in cui una determinata coppia partenza-arrivo compaia più di una volta, io non ne voglio ripetute due volte ma voglio semplicemente che il gruppo di righe che corrispondono a quella coppia di stazione venga riportato una volta sola e al posto del valore di velocità venga calcolato il minimo. E questo. Se vogliamo, giusto per avere un'idea, nella maggior parte delle coppie c'è effettivamente solo una linea che le collega. Però se io ordino questa cosa qua in modo decrescente c'è comunque un certo numero di, di tratte, quindi di coppie di stazioni che sono servite da due linee diverse. Non vedo nessun tre, vabbè, questa mappa è fatta così. Quindi in questo caso, ad esempio 53-204, Ops, non minima, ma massima velocità, minimo tempo, massima velocità. Rifaccio. No, e quindi ho delle tratte in cui passavano due linee diverse, ad esempio 88-163, 55 è la velocità della linea massima che passa tra le due. Ok, ma questo count ci serve solo adesso per capire. Questo qua le diamo un, un nome. Così. Ecco, questa qua potrebbe essere la tabellina che ci serve, che ci dà già l'elenco dei pesi dei grafi, degli archi. Eh? Allora possiamo creare un metodo del DAO che ci restituisca esattamente questa lista. E poi nel modello usiamo i valori di questa lista per andare ad inserire, gli, ad inserire i pesi negli archi che già ci sono. Oppure direttamente, questi sono già tutti gli archi di tutto il grafo. E quindi la parte di codice che, che inserisce gli archi la posso buttare via e la posso direttamente prendere da qua. Nel ragionare sui... Nel fare una query, la, mio, la mia attenzione, il mio focus adesso era trovare il peso. Però nel fare la query, per trovare il peso, mi sono accorto che ho anche tutti gli archi, gratis. Allora posso buttare via anche il pezzo attualme, attuale di codice che crea gli archi, sperando che siano, che siano gli stessi, e, e usare direttamente questa tabella. Allora, per farlo, partiamo dal DAO. Quindi creiamo un metodo, lo aggiungiamo, che restituisce che cosa? una lista di, eh, di oggetti che hanno stazione di partenza, stazione di arrivo e velocità. Quindi mi devo fare un oggettino stupido che contenga questi tre campi. Vabbè. Allora, devo fare un oggetto... Qua lo faccio dentro il modello, chiamiamolo connessione velocità, così mi ricordo che cosa ha, cosa contiene. Perché dietro contiene le informazioni sulla connessione, linea di partenza scusate fermata di partenza come si chiamava la st stazione di partenza poi stazione di arrivo e poi eh, la velocità boh dopodiché ci metto i suoi cari metodi costruttore getter setter, getter setter di tutti e hash code e equals che vanno sulla connessione, stazione di arrivo e stazione di partenza, che sono i due campi chiave della tabella connessione. Ok, questo è semplicemente un oggettino che mi serve per memorizzare questi tre valori e quindi nel mio DAO posso restituire una lista di questi connessione velocità. Il nome è un po' stupido per un oggetto, ma get connessioni e velocità. Dove eseguirò questa interrogazione che abbiamo appena visto? Così, e qui non c'è nulla da fare che semplicemente prendere il risultato di questa query e metterle in una lista cosa che abbiamo già fatto un milione di volte connection con uguale dbconnect.getConnection poi devo dichiarare un prepare statement connection.get scusa prepare statement di questo SQL Qui ci vuole il tra i catch intorno. Ci metto dentro anche la connessione, mi ricordo di chiudere la connessione. Ormai andiamo in automatico su queste cose. Result set è l'execute di questa query. Il risultato che restituisco è una lista di connessione velocità result uguali new array list di quegli oggetti while resultset.next, creo l'oggetto, Velocità, il singolo item non sarà altro che un nuovo oggetto a cui gli devo passare la stazione di partenza. Quindi, il result set.getInt della colonna che si chiama id statsp. Lo sto guardando sopra qui. Poi, andiamo a capo se non si legge più nulla. Poi la stessa cosa per la stazione di arrivo, quindi il secondo campo è la stazione di arrivo. ResultSet.getInt id underscore stats a. Il terzo campo sarà velocità. ResultSet.getDouble. Forse era un intero, ma tanto nel grafo i pesi sono sempre double, quindi tanto vale lavorare con i double. Velocità. E questo item che ho appena creato lo uso per aggiungerlo alla lista dei risultati. Finito questo, chiudo la connessione e ritorno alla lista. Se invece non va bene, ritorno a nulla. Niente di nuovo. Tutta la nostra fase creativa si era esaurita quando abbiamo scritto questa query, il resto è solamente passaggi standard. Allora, a questo punto abbiamo questo metodo, getConnessioni e Velocità, che possiamo usare nel modello. Dove possiamo avere, facciamolo esplicitamente, connessioni e velocità, archi pesati, Chiamo così uguale DAO.get tutte le connessioni a velocità a questo punto. Per ognuno di questi CP posso creare eh, due punti archi pesati: cosa che non mi piace. For, grazie. For non è uguale. Um, per ciascuno di questi archi pesati, posso aggiungere l'arco. Quindi potrei fare due cose: o dire, l'arco c'è già perché l'ho aggiunto prima. E quindi semplicemente aggiungo un peso a un arco che esiste. Come potrei fare con graphs, graph. Punto grafo si chiama, punto add edge, non c'è, grafo add, add set, scusate, set edge weight, c'è un metodo set edge weight che assegna un peso a un arco tra la sorgente e la destinazione. E questo arco deve già esistere, perché dice se per caso l'arco non c'è ritorna null, oppure un'eccezione. Quindi l'arco lo posso specificare in due modi, o con l'oggetto edge, oppure dando la coppia di vertici. E la coppia di vertici chi me la dà? Beh, non ce l'ho perché questa connessione di velocità mi dà solamente l'ID, ma io qua ho la mappa che mi permette in uno snap, di passare dall'id all'oggetto, quindi potrò avere oggetto fermata di partenza, altro non è che eh, l'id fermata idmap.get di cp.get stazione di partenza, quindi cp che mi arriva dal database è la singola riga della query che è un numerino, stazione di partenza. Da lì ricavo l'oggetto fermata perché ovviamente le fermate le ho già prese prima e ho costruito l'IDMAP, map, l'identity map. E quindi sia la fermata di arrivo che la fermata di arrivo, di, par di partenza che la fermata di arrivo, li prendo dalla mappa, fermate, idmap.get, stazione, get, stazione di arrivo quindi posso fare un set edge weight passandogli la partenza l'arrivo e il peso attenzione il peso non è la velocità nell'oggetto CP ho la velocità per il peso per me è il tempo di percorrenza quindi il tempo è spazio fratto velocità Giusto? Quindi lo spazio me lo devo calcolare, la distanza tra due, le fermate le ho, le fermate hanno le coordinate quindi posso calcolare la distanza tra le due fermate, usando la classe simple lat long che abbiamo già usato lat-long, punto, eh, come si chiama quel metodo là, get distance? Andiamo a prendere le librerie, simple lat-long, degrees equal, random lat long equals. ecco qua long, lat long tool punto distance allora per calcolare la distanza l'angolo tool punto distance tra partenza punto, dammi le coordinate, arrivo, punto, dammi le coordinate, l'unità di misura è un oggetto di tipo length unit che può essere una di queste costanti, chilometri, metri, miglia, eccetera, eccetera nodi, eh, noi abbiamo la velocità espressa in chilometri all'ora, quindi ha senso esprimere la distanza anche in chilometri, quindi è length unit punto dove siamo? Qua, length unit punto e questo mi dà la distanza in chilometri. Quindi il peso sarà uguale alla distanza fratto velocità, cioè il tempo, distanza fratto la velocità che la prendo dall'oggetto CP, get velocità. Questo mi dà il tempo in ore, perché sono chilometri all'ora diviso chilometri. Ok? In ore magari è una cosa un po' scomoda, la potremmo esprimere in secondi, quindi possiamo moltiplicare per 3600. Tempo in secondi. Non importa, è l'unità di misura che scegliete, tanto alla fine importante che gli archi abbiano tutti la stessa unità di misura. Ok? E così costruiamo il grafo con gli archi pesati. L'alternativa poteva essere ignorare questa parte, buttare via questa parte, perché di fatto gli archi li sto considerando due volte, due volte una per raggiungere senza peso e l'altra per, per specificare il peso di questi archi. Quindi fare solamente questo ciclo, dove a questo punto potrei semplicemente fare questo metodo eccolo qua add edge with, with vertices che riceve che è un metodo di utilità della classe graphs e quindi dice voglio un grafo, il vertice di parcenza il vertice d'arrivo e il peso aggiunge i, i vertici specificati dal grafo se non ci sono già e crea un nuovo arco pesato e assegna anche il peso quindi già qua facevo tutto in un colpo solo quindi bastava spassare il grafo partenza, arrivo, peso. Ovviamente tutti questi calcolini me li devo fare, ma evitavo il doppio, la doppia iterazione. Ok, di fatto mi risparmiavo qualche query al DAO precedenti, ma va bene. Adesso una volta che ho questo, come uso il calcolo dei cammini minimi? Allora, posso, supponiamo di voler... Diciamo così, popolare un'interfaccia di questo genere. Quindi andiamo a prendere il main, no, in cui l'utente sceglie una fermata di partenza e una fermata di arrivo, questo ce l'ha già nella soluzione precedente, e cliccando su cerca gli fa vedere il percorso. Nella soluzione precedente, cliccando su cerca gli fa vedere il percorso col numero minimo di archi, adesso gli possiamo far vedere il percorso col minimo tempo. Allora, per far questo, qui si arrabbia perché abbiamo cambiato il grafo sottostante, quindi dovremmo poi togliere dei pezzi che non servono più. Cominciamo ad aggiungere quello che ci serve invece, cioè il calcolo del percorso minimo. Il percorso minimo usando ad esempio l'algoritmo di Dijkstra. Allora andiamo a dare un'occhiata a come è implementato l'algoritmo di Dijkstra all'interno di JGraphT, documenti, javadoc, il package short space, allora, clicco di qua, e quindi tra questi, tra tutte queste classi c'è la classe Diestra short space. come costruttore, quindi vabbè ha dei campi, il costruttore è un costruttore a cui passo, posso passare o il grafo, e basta, oppure il grafo è un raggio massimo, ehm, il raggio mi serve per limitare la ricerca. Dice, guarda, eh, non cercarmi soluzioni che abbiano comunque lunghezza maggiore di questa. Quindi se per caso trovi dei vertici la cui distanza è maggiore di questo raggio, ti fermi, comunque. E poi, come metodi, pubblici a un get path, ritorna il cammino più breve da una sorgente a una determinata destinazione. Quindi poiché Dijkstra eh, data una sorgente calcola tutte le destinazioni ogni volta che chiamo questo metodo lui ovviamente si ricostruirà, rigirerà l'algoritmo della sorgente nuova e mi dà esattamente il cammino oppure anche solo il peso di questo cammino se mi interessa eh, oppure esiste un metodo di comodità essenzialmente che è un metodo statico che permette di chiamare l'algoritmo senza creare la classe, quindi di fatto potresti scrivere direttamente dystra shortest path between, gli passi il grafo, sorgente destinazione e ti dà l'oggetto lo graph path. Quindi di fatto internamente si costruisce un oggetto Diestra e, e lo usa, ma non ci fa molta differenza. A noi magari fa comodo avere l'oggetto perché magari prima gli chiediamo ehm, la. la il percorso e poi gli chiediamo la distanza. Questo oggetto che ritorna restituisce un oggetto graph path che a sua volta contiene dei metodi per essere interrogato. Quindi l'oggetto che ritorna non è semplicemente una lista di vertici, ma è un oggetto che ovviamente contiene la lista di archi, il vertice di partenza, la lista di vertici, quindi se il grafo è semplice, avere la lista di archi o la lista di vertici è indifferente. Se fosse un multigrafo è importante la lista di archi perché conoscere i vertici non è sufficiente. Però noi può servire la lista di archi già ordinati nel modo giusto e la lunghezza massima. No, scusate, la lunghezza è il numero di archi e il peso massimo è il get weight. Quindi da questo oggetto graffato abbiamo praticamente tutto ciò che ci serve. La lista di vertici e il peso totale. Qui è già praticamente tutto, tutto fatto, nel senso che noi possiamo dal nostro modello aggiungere, quindi dove lo aggiungiamo in fondo, un metodo eh, trova cammino minimo che mi può restituire direttamente alla lista di fermate, a partire da una fermata di partenza e una fermata di arrivo. Questo non farà altro che istanziare un nuovo dystra, IJK, short spat, eh, V è fermata e è default weighted edge, uguale new questa cosa qua, a cui gli passo il grafo. No, questo metodo è pensato per essere chiamato dal controller, quindi il controller non conosce il grafo, però il controller dalle tendine può conoscere ovviamente, può passarmi le fermate di partenza e le fermate di arrivo. E gli faccio semplicemente ritornare il cammino, quindi l'oggetto che mi restituisce ad Aistra si chiamava graph path, ce lo ricordiamo. Quindi graph path. di fermata e default weighted edge il cammino me lo faccio dare da Dijkstra a cui gli dico dammi il cammino tra la partenza e l'arrivo e quindi il mio controller potrò restituire direttamente Return parts. se torniamo al controller a questo punto che già chiamava alla pressione del, del bottone cerca questo metodo fermati raggiungibili eccetera lo modifichiamo e diciamo semplicemente che ops dove sono, finito, qua. Model, punto, eh, trova cammino minimo tra la partenza e l'arrivo sotto forma di lista di fermate. E qui riuso già il codice che avevo per stampare questo elenco di fermate. Eh, non, volendo, non ho voluto toccare troppo il controller quindi di fatto non ho l'informazione sul peso, cioè sulla distanza massima che sto percorrendo, il tempo necessario. Se volessi dovrei portare su anche questa informazione, chiedere al modello anche da dammi qual è il tempo ma per provarlo come prima volta possiamo accontentarci dobbiamo però prima di eseguire il programma eh, lavorare un po' sul model perché adesso è un po' misto perché c'è ancora da qualche parte default edge anziché weighted edge e così via allora eh, facciamo un'operazione molto semplice dove c'è default edge mettiamo weighted Ovviamente gli algoritmi che funzionavano sul grafo non pesato continuano a funzionare sul grafo pesato. Bisogna solo mettere a posto i tipi. Perché tanto ragionavano solamente sugli archi senza andare a vedere, sulla connettività degli archi, senza andare a vedere dentro. Quindi così. C'è altro qua sotto. Qua. E' ancora uno qua, così. Quindi In teoria ciò che funzionava con l'iteratore continua a funzionare, semplicemente adesso non lo stiamo più richiamando. Vediamo se il main ci riserva qualche sorpresa. Quindi io posso prendere due fermate qualunque, E mi calcola questo percorso di 20 fermate. Adesso sarebbe interessante fare il confronto con la versione precedente per vedere se il percorso che mi calcola è lo stesso oppure no e quale sarebbe stata la durata del percorso calcolato con un minimo numero di archi rispetto a quanto ci guadagno a calcolare effettivamente la minima durata. Per questo con un pochino più di calma si può fare. Allora, questi due signori, cioè l'algoritmo di Dijkstra, che è quello più semplice da usare essenzialmente, e abbiamo visto che è istantaneo, rapido da questo punto di vista, eh, è utile quando devo calcolare una volta una distanza tra due vertici, perché l'algoritmo gira solamente quando chiamo questo metodo getPath. E però ogni volta che gli passo dei vertici lui rigira la capo. Quindi dovessi fare delle richieste ripetute, non è il modo più efficiente, piuttosto se dovessi fare richieste ripetute potrei, o potrei utilizzare l'algoritmo di Floyd che calcola in un tempo o oh, di n cubo, ma lo fa una volta sola, tutti i cammini. Quindi se so che nel mio, nel mio programma ho bisogno di, calco, di conoscere tanti cammini minimi diversi non, non, qui l'abbiamo fatto una richiesta sola l'utente clicca e il programma risponde ma se l'algoritmo dovesse chiederlo più volte conviene usare invece l'algoritmo di Floyd ad esempio o comunque un algoritmo che calcoli gli all pairs, tutti i cammini minimi e qua si vede che mi posso far restituire eh, è? ad esempio in un colpo solo tutti i cammini minimi da una singola sorgente ma viene calcolato una volta sola diciamo così il grafo di tutti i cammini minimi quindi se viene ripetuto più volte lo posso di fatto questo get path eh, non è più un metodo che fa il calcolo, ma restituisce un valore già calcolato. Adesso qui purtroppo la documentazione non fa apprezzare la differenza sul fatto che nel caso di, di, di, di Floyd-Warshall l'algoritmo viene fatto girare nel costruttore quando costruisco l'algoritmo. Tanto ha già tutto. Mentre invece Dijkstra l'algoritmo gira solamente quando gli passo la sorgente e la destinazione perché senza sapere la sorgente, la sorgente non avrebbe nulla da fare in termini di ottimizzazione i risultati vengono memorizzati così tutte le chiamate successive allo stesso metodo sono efficienti dal punto di vista computazionale se devo fare più chiamate ho un costo maggiore alla prima chiamata ma poi le altre vanno via lisce nel caso di Dijkstra invece ogni volta di fatto l'algoritmo gira da capo ok, questo per quanto riguarda i cammini minimi sui grafici rimane ancora un ultimo argomento che è quello sui cicli la differenza tra un cammino e un ciclo è che un ciclo, per come li definiamo, deve toccare, beh, è un cammino chiuso, però ci sono dei cicli particolari che sono i cicli che toccano tutti i vertici del grafo, che toccano tutte le città, no? da cui si innestano problemi, tipo il problema del commesso viaggiatore, cioè devo fare queste consegne, qual è il percorso ottimo, che tocchi tutte queste città e che mi permetta di spendere meno tempo o meno benzina. No? Questo è l'argomento che ci rimane e lo... Lo lasciamo già in sospeso per la settimana prossima, perché dopo l'intervallo invece vorrei iniziare l'altro, e l'ultimo macro argomento del corso, così mandiamo un periodo in parallelo, che è quello delle simulazioni ed eventi. Quindi ci facciamo un po' di intervallo e poi riprendiamo con l'argomento nuovo.